A Capodanno torna la festa di Roma con un grande evento di 24 ore. Una maratona con oltre mille artisti provenienti da tutto il mondo renderà unico e suggestivo l'arrivo del nuovo anno. Si inizia la sera del 31 dicembre al Circo Massimo con lo spettacolo internazionale La Fura del Baus. Il primo gennaio si prosegue con oltre 100 spettacoli tra musica, danza, teatro ed attività per i più piccoli. La festa di Roma animerà la città tra Piazza dell'Emporio e Ponte Garibaldi, passando per il Giardino degli Aranci, Teatro India e Bocca della Verità. Domenica all'insegna della sostenibilità ambientale. Oggi in diversi municipi sono in corso pedonalizzazioni realizzate dalle piccole isole ecologiche, l'iniziativa è promossa dal Campidoglio, stop alle auto per un giorno, strade libere per passeggiate, eventi culturali e mercatini di Natale, un'occasione per i cittadini per riappropriarsi e vivere gli spazi pubblici del proprio quartiere. Arriva il bike sharing a flusso libero di Gobi Bike. Le prime 400 biciclette saranno posizionate nel primo e nel nono municipio. Le bici non hanno bisogno di stazioni di deposito e possono essere utilizzate facilmente tramite un'app per smartphone. Entro fine anno il servizio sarà esteso anche a Cinecittà con gli Albani e Parco della Caffarella. Minori stranieri non accompagnati sul territorio di Roma Capitale, questo è questo il tema al centro della giornata di confronto che si è tenuta a giovedì in Campidoglio. L'obiettivo è individuare soluzioni efficaci per prevenire l'allontanamento dei centri di accoglienza. L'amministrazione capitolina in tal senso è già impegnata nella costruzione di condizioni di tutela dei minori nel lungo periodo e nel monitoraggio del loro percorso.